Ciao ragazzi, in questo video parleremo di che cos'è l'iterazione e vedremo un esempio di iterazione sul linguaggio di programmazione Python. L'esercizio che vedremo è di questo tipo e chi studia informatica o segue un corso di programmazione di sicuro troverà questioni di genere. Le domande di solito sono di quel tipo. Scrivere un programma in linguaggio di programmazione Python in quale l'utente inserisce una costante intera n dalla tastiera, il programma calcola la seguente serie, 7, più 71, più 711, eccetera, e questo va all'infinito. Il programma deve stampare sia la successione come sterga, sia la somma della serie. Allora andiamo a vedere cosa ci serve per risolvere esercizi di genere. Prima cosa, cos'è l'iterazione? Poi cos'è una serie numerica? È un argomento di analisi matematica e per terzo istruzioni iterative in Python. L'iterazione è la ripetizione di un processo con l'obiettivo di avvicinarsi a un risultato desiderato. Ogni ripetizione del processo è essa stessa definita un'iterazione e i risultati della prima sono utilizzati come punto di partenza per quella successiva. Quindi, questo che dobbiamo ricordare è che l'iterazione è. È una ripetizione di un processo. Cos'è una serie numerica? In matematica, una serie è la somma degli elementi di una successione. Per esempio, se abbiamo questa successione con A0, per esempio, A1, A2, AN, la serie si indica così. C'è cioè semplicemente questa cosa A0 più A1 più A3 più AN, cioè la somma di tutti gli elementi della successione. E infatti si indica così. La serie indica qui sotto da dove si comincia, cioè dallo 0, e dove arriva. Questa è infinita e questo qua è l'elemento che si somma ogni volta, cioè a0 quando comincia dallo 0, più a1 più a2 fino ad infinito. Allora andiamo a vedere le istruzioni iterative in Python. In Python abbiamo due istruzioni iterative, l'istruzione for e l'istruzione while. Questa che useremo noi per l'esercizio è l'istruzione FOR. Allora, cos'è l'istruzione FOR? Nei linguaggi di programmazione il ciclo FOR, allora è un ciclo, è una struttura di controllo iterativa che determina l'esecuzione di una porzione di programma ripetuta per un certo numero di volte. Questo gli abbiamo detto anche prima. Una ripetizione per n volte. Mentre l'istruzione while, che lo vedremo anche in un altro esempio, in un altro video, è anche questo un ciclo, che è indicato quando la condizione di permanenza di un ciclo è una generica condizione booleana, indipendente dal numero di iterazioni eseguite. Andiamo a vedere un esempio e la sintassi dell'istruzione for. Il ciclo for ci permette di iterare su tutti gli elementi di un iterabile ed eseguire un determinato blocco di codice. Il blocco è sotto, cioè questo qua. Un iterabile è un qualsiasi oggetto in grado di restituire tutti gli elementi uno dopo l'altro, come ad esempio liste, tuple, set, dizionari, ecc. Il ciclo for è introdotto dalla keyword for, seguita da una variabile, questa è la variabile, dalla keyword IN, da un iterabile, cioè questo qua, e infine da due puntini. Dopo i due punti è presente un blocco, questo abbiamo detto anche prima, che spesso può anche essere formato da più righe. Il ciclo for itera su tutti gli elementi della sequenza li assegna alla variabile i ed esegue il blocco di codice. Una volta che il blocco di codice è stato eseguito per tutti i valori, il ciclo termina. Allora, cos'è la range? Dato che spesso accade di voler lavorare su sequenze di numeri, Python fornisce una funzione chiamata range. Quindi, questo range qua è una funzione che permette di specificare un valore iniziale cioè 1, o START, che viene sempre incluso, un valore finale, il 10, o STOP, che viene sempre escluso, e uno STEP, cioè il passo, e che ritorna una sequenza di numeri interi. Allora, cosa ci stabberà questo programma, questa FOR? Abbiamo detto che sull'iterazione c'è un valore iniziale, incluso, cioè comincia da 1, deve arrivare fino al 10 che è escluso cioè deve arrivare fino al 9 con un passo di 2 quindi il primo print ci stabba il valore 1 il secondo print ci stabba 1 più 2 cioè 3 cioè il passo 2 questo è il passo il terzo print ci stabba 3 più 2, cioè questo qua, più il passo, che è sempre 2, cioè 5. Il quarto passo ci stabba 5 più 2, cioè 7. Il quinto print ci stabba 7 più il passo, che è 2, uguale 9. Dal momento che abbiamo raggiunto il nostro valore finale, la for termina e ci dà come risultato questo qua 1, 3, 5, 7, 9. Torniamo al nostro esercizio. Come abbiamo detto gli esercizi saranno di questo tipo. Ci daranno una serie, una successione di numeri e ci chiameranno di trovare o la somma o la moltiplicazione o qualcos'altro. Allora il nostro programma deve stabilire sia la successione, come stringa e sia la somma della serie. Andiamo a vedere due esempi. Qui, per esempio, per n uguale 4, il programma deve stabilire che il programma calcola la somma seguente, cioè 7 più 71 più 711 più 712, cioè 1, 2, 3, quattro termini della sequenza, cioè ogni volta si aggiunge un asso, qua due assi, tre assi, eccetera. E il risultato di questo è la somma. La somma di questi quattro termini è 7900. E un altro esempio per n uguale 5. Il programma ci deve dare come output che il programma calcola la somma seguente, cioè Primo termine, secondo termine, terzo, quarto, quinto, eccetera. E possiamo vedere che al primo termine c'è solo il 7, e in ogni iterazione aggiunge un asso. Il risultato di questa serie è 79.000 e il programma ce lo deve calcolare. Andiamo a vedere un'idea di come si può risolvere questo problema. Allora abbiamo questa serie e la mia idea era di separare tutti i sete dagli assi. Quindi ho diviso il problema in due sottoproblemi e abbiamo questo. Prima la somma dei sete e la funzione è facile da capirla perché qui abbiamo sete, poi abbiamo 70. Poi abbiamo 700, e così via. Come si può vedere anche qui. Abbiamo 70 più qualcosa. Poi abbiamo 700 più qualcosa. E così via. Quindi questo era facile da risolverlo. È 7 per 10 alla n. Se ci danno n uguale 2, dobbiamo fare 7 più 70. Questo risultato sarà 77 più qualcosa. Poi il secondo sottoproblema è la seconda serie che abbiamo 1 al secondo passo più 2 assi al terzo passo eccetera. E una volta trovato anche questo tipo qui questo che dobbiamo fare è di sommare questi due risultati. Quindi ho il problema iniziale L'ho diviso in due sottoproblemi che dopo faccio la somma. Trovo la somma di questi e trovo il risultato. Fino adesso abbiamo trovato come si risolve la prima parte, cioè di calcolare le decine di sete. Per prima cosa abbiamo finito con sete, cioè di calcolare il sete, il setadda, il setecedo eccetera, che era facile. Adesso dobbiamo concentrarsi di come risolvere questa serie qui. Andiamo a vedere. Allora, il problema è questo: di risolvere quando fa 1 più, 10, più 11 più 111, eccetera. Per primo passo, ho deciso di estrarre un novesimo da questa serie, ed essa diventa 9 più 99 più 999, eccetera. Perché se faccio 9 fratto 9, cioè questo. Per questo, che fa 9 fratto 9, questo fa 1. Ed eccolo qui. Se faccio 99 fratto 9, cioè 99 fratto 9, questo fa 11. Ed eccolo qui. Quindi, con questo modo, il risultato è lo stesso, però vedremo al terzo passo che ho creato una dipendenza con forze di 10. Cioè, 10 alla 1 meno 1. 10 alla 1 meno 1 è uguale con 10 meno 1 uguale con 9, cioè questo qui. 10 al quadrato meno 1 è uguale con cedo meno 1, cioè 99, cioè questo qui. Quindi per quarto passo posso osservare che in ogni membro qui viene eliminato 1 quindi questo lo posso scrivere così n volte 1 qui posso immaginare che c'è un asso e 10 alla 1 meno 1 10 alla 2 meno 1 10 alla 3 meno 1 e questo lo posso scrivere come un modo generale 10 alla n meno n cioè meno n volte 1 da questo, facendo calcoli, arriva in questo. È un novesimo per 10 per 10 alla n meno 1 fratto 10 meno 1 che fa 9, meno n. E facendo le moltiplicazioni, arriviamo in questo tipo cattolico. Con poche parole, questo tipo qui ci calcola la somma della serie per un numero intero n, quindi se ci danno per esempio n uguale 1, questo che dobbiamo fare è di mettere dove n 1, 10 alla 1 più 1 meno 10 meno 9 per 1 fratto 81, questo ci deve dare 1, quindi 10 al quadrato fa cedo meno 10 meno 9, fratto 81 quindi questo mi fa 81 fratto 81 che fa 1 per n uguale 2 qua devo mettere 2 2 questo diventa 1000 e questo 18 quindi abbiamo 963 fratto 81 che fa 12 e così via, se n è uguale 3 questa s sarà uguale con 123 se è 4 sarà uguale con 1234 e così via questo che dobbiamo fare adesso di inserire questo tipo al nostro programma e come si fa questo andiamo a vedere ho creato due funzioni la prima è def iter questo è il nome che ho deciso di dare io e cosa fa sta facendo i calcoli della serie la mia serie è questa qua 711 eccetera la prima for sta calcolando le decine di 7 cioè il 7 più 70 più 700 e tutto questo dipende da n. Quante volte devo iterare. Se per esempio n è uguale con 2, questo gli deve fare di cominciare dallo 0, cioè da 7 per 10 alla 0 fino a 7 per 10 alla 1, perché come abbiamo detto questo valore non lo prende mai, se 2 va fino ad 1 con passo 1, quindi la mia sum che la sto inizializzando qui ha come valore iniziale 0 e diventa sum uguale con sum questo simbolino qua e questo qui più 7 10, questa è la potenza di 10, 10 alla qualcosa inizialmente alla 0. 10 per 10 alla 0 fa 7. Il mio valore iniziale di sum è 0, quindi per primo passo la mia sum è uguale con 7 perché 7 più 0 fa 7. Secondo passo la mia sum è uguale con 7 più 7 per 10 alla 1. 7 per 10 alla 1 fa 70. Quindi per n uguale 2 la mia sum avrà un valore di 77. Poi la seconda for. For z in range da 1 fino a n, che abbiamo detto che diamo un valore per esempio 2, con passo 1. Perché ho cominciato da 1? Perché qui non c'è un asso. Gli assi cominciano dal secondo passo. Quindi per 0 non lo calcola e comincia a mettere gli assi dal passo 1. Eccetera. Questo che fa che viene salvato a sum1 è di trovare la somma di questo valore. Per esempio, se n è uguale 2, abbiamo visto anche prima cosa calcola questa funzione qui. Però, attenzione, se n è uguale 2, qui, andrà fino ad 1. Quindi questa sum 1 verrà calcolata per n uguale 1. Per n uguale 1, questo mi dà come risultato 1, perché 81 fratto 81, uguale a 1 e poi per ultimo passo ho creato una nuova variabile x dove viene salvato il risultato della somma quindi avevamo x sarà uguale con setat da 7 che abbiamo trovato qui più 1 setat dato quindi per n uguale 2, il mio risultato sarà 78 perché semplicemente farà questa somma 7 più 71 che fa 78 poi ho creato anche una funzione stampa e l'unica cosa che fa è per ogni valore di n di stampare che il programma va a calcolare questo risultato Questa funzione non fa niente, solo di stabbare. Quindi ho messo per n maggiore di 0, fa questa cosa. Sta la ricorsione calcola la somma seguente, comincia con 7. E poi con questa funzione, questo che fa è di in una riga e non in modo perpendicolare. Quindi questo che mi stabba, se n è uguale a 1, mi stabba solo il 7, se n uguale 2 mi stabba 7 più 71 aggiungo ogni volta sicuramente un 7 e n volte lasso cioè se è 2 stabba che deve calcolare il programma 7 più 71 se n uguale 3 stabba 7 71 e 711 e così via e poi la mia main che l'unico lavoro che fa è di chiamare queste funzioni e di salvare con una input, cioè un valore dato dalla tastiera, il numero delle iterazioni, cioè la n che mi serve. Poi fa certe print, chiama la stampa, la funzione stampa, che questo mi stampa cosa deve calcolare il programma. Che è semplicemente una stringa, altre varie stampe qui, e il risultato che viene calcolato con la funzione iter, def iter. E questo è tutto ragazzi. Andiamo a vedere un esempio. Qui è la mia main, qui è la funzione iter, e qui è la funzione stampa. Andiamo a fare un test per n uguale 4. Mi deve dare che il risultato è 7900. Ed eccolo, mi sta che il programma calcola la somma seguente. 7 più 71 più 711 più 7111 che il risultato è 7900. Andiamo a fare un esempio per n uguale 1. Per n uguale 1 mi deve dare che il, che il risultato è solo 7. Qui mi dà un errore perché ho dimenticato di inizializzare SAM1. Vado alla funzione iter, metto semplicemente qua che è SAM1 uguale 0. Salvo, vado a riprovare. Metto 1 ed eccolo. Il programma calcola la somma seguente, solo 7, perché n è NU uguale a 1. Il risultato è 7. Facciamo anche un altro esempio, così mettiamo 10. Il programma deve calcolare questa somma qui, cioè le prime 10 cifre dell'iterazione, 7, 71, 711 eccetera, fino a 10 caratteri, 7 più 9 assi, e il risultato è questo qua. Per adesso è tutto ragazzi, spero che il video vi è piaciuto. Non dimenticate di fare iscrizione sul canale per non perdere i prossimi video e i prossimi tutorial. Ci sentiamo al prossimo video. Ciao!